Ragazzi, quante volte ho detto in questo canale che il dropshipping dalla Cina è molto molto limitante, un miliardo di volte e oggi andiamo a vedere perché questo sarà ancora più vero a partire dal 1 luglio 2021 perché profonde regole stanno arrivando per chi fa import da altri paesi come la Cina e quindi questo va direttamente a colpire da chi sta facendo dropshipping dalla Cina quindi non ti perdere questo video perché è molto molto importante. Ragazzi bentornati o benvenuti, sono Daniele, un e-commerce manager rispetto di dropshipping del marketplace e oggi voglio parlare con voi dei cambiamenti che arriveranno da luglio 2021 e che andranno a colpire tantissime categorie di persone, compreso chi fa dropshipping dalla Cina anzi specialmente chi fa dropshipping dalla Cina e che um, diciamo limiterà il loro business o addirittura lo farà fallire per molte persone ma andiamo un attimo per gradi poi parliamo di tutto che cosa succede il primo luglio 2021 il primo luglio 2021 entreranno in vigore delle nuove leggi europee sulla VAT cioè sull'IVA in italiano eh, l'IVA che prima non si parla, ha, ha tantissime regolamentazioni anche comprese dentro l'Europa. ma in questo video voglio un attimo parlare solo della Cina perché è il titolo del video e quello che ci andiamo a occupare come funziona attualmente? funziona che mh, chi importa giochini e prodotti vari dalla Cina e li manda al, al suo cliente non paga nessuna, nessuna IVA doganale se il prodotto costa meno di 22 euro. Eh, e quindi i cinesi giocano su questa cosa e ne nella bolla che il prodotto costa meno di 22 euro e eh, quindi i prodotti entrano eh, e vari, eh, vari metodi comunque che voi tutti conoscete o se non conoscete comunque basta andare nei gruppi di dropshipping eh, tramite Shopify e li scopriamo ora cosa cambia? cambia che questa cosa dei 22 euro viene abolita insieme ad altre ad altri cambiamenti quindi ora chi importa prodotti dalla cina dovrà pagare l'iva in qualsiasi cifra anche per 5 euro, per 2 euro cosa comporta questo? comporta che quando andiamo a importare prodotti i prodotti vengono bloccati dalla domana eh, fino a quando non si paga l'iva se io mi compro questo mappamondo da Aliexpress tra l'altro notate che non ho più la la sfocatura qua non ho cambiato obiettivo sono riuscito a sbloccare quello perché ha visto il mio precedente video sa a cosa mi riferisco comunque se io importo questo prodotto questo mappomondo eh, mi chiamerà la dogana o comunque qualcuno e mi dirà ehi questo mondo ti è costato 20 euro portaci 4,40 euro di IVA immediatamente se no il tuo prodotto non te lo diamo non lo sblocchiamo e io do andare a pagare 20, questo 22% ora se, sono, se è qualcosa per me fa nulla, ma se io sto vendendo a un cliente, quindi mi presento come brand, mi presento come una, un e-commerce rispettabile, o come comunque dovrei presentarmi, come dovrei essere, questo causa non pochi problemi, perché se io un cliente compra a me questo mappamondo e io gli dico già, partiamo dal presupposto, gli dico 20 giorni per la consegna, è già qua, c'è un grosso punto interrogativo, ma mettiamo in questi 20 giorni di consegna Vado bene al cliente. E dopo che lui attende 20 giorni, gli chiama la dogana e gli dice Ehi, guarda il tuo pacco, perché aspettano, poi in realtà sono 30 giorni che una volta viene bloccata la dogana. Non è che la dogana è lì a aspettare il cliente o a aspettare a te per chiamarti. La dogana ha tantissimi pacchi e quindi dovrà, dovrà, dovrà aspettare che qualcuno lo chiama. Quindi passano 30-45 giorni e questo cliente si sente chiamare, si sente dire ehi che devi. E pagare questo altro 22% per prenderti il pacco un mese e mezzo ti aspetta poi lo chiamano per pagare questa, questa percentuale di IVA in più tu immagina come potrebbe essere soddisfatto per il cliente mettiamo che poi paga quest'IVA dovrà attendere un periodo almeno una settimana prima che questo pacco arriverà a destinazione eh, cioè, il video potremmo finirlo qua ragazzi non c'è tanto altro da dire, è ovvio che questa cosa non può funzionare però approfondiamo un attimo e vediamo come, come si può risolvere perché comunque io vi porto anche soluzioni e vi do anche il mio parere ora è ovvio che questo giochino del dropshipping da Aliexpress o dalla Cina in generale eh, avrà cause molto grosse su, cioè questa cosa avrà cause molto grosse su questo business quindi chiunque faccia dropshipping dalla Cina e io vedo, nei gruppi, tutti i giorni, li vedo che ancora oggi ignorano ignorano tutta questa cosa il primo luglio eh, dal primo luglio in poi arriverà tipo una catapulta perché ignorano, perché non si informano se sei uno fra di quelli, continuiamo a guardare questo video tra l'altro iscriviti, metti like, aiutami a crescere, io ti aiuto a crescere il tuo business facciamo un win to win eh, ora, cosa, cosa succede? Ora ci sono diverse opzioni. La prima, smettere di fare dropshipping dalla Cina. E te ne beneficiano tanti rami del tuo business e della tua azienda. Hanno spedizioni più grosse, resi più facili, clienti più felici, eh, clienti che ritornano, un brand più serio, eccetera, eccetera. A parte vedere i miei altri video, ne ho parlato tanto su questo. E come puoi smettere di fare dropshipping dalla Cina? Hai due opzioni. 1 trovi nuovi prodotti o nuovi fornitori locali è possibile, ci sono tantissimi siti, tantissime, tantissime aziende che ti offrono uno stock di prodotti è vero, ti costeranno di più, è vero, avrai meno margine, ma Dio santo, non, non è il, il commercio, non è solo una questione di soldi di prezzo più basso, se non ci fossero, non ci sarebbero brand. Come eh, l'Apple, okay? non, non, non, non esisterebbero i Top Gamma, ok? Cioè, non è una questione di prezzo, è una questione di posizionamento di mercato. Perché ti devi posizionare nella fascia più bassa quando ti puoi posizionare nella fascia più alta, ok? Questo lo dobbiamo capire. Ora poi, togliendo questo discorso, avrai forse meno margine, ma avrai persone che. Che tornano per essere più felici, avere meno problemi con i processo di pagamento, quindi a lungo termine giova. Tra l'altro puoi aumentare i tuoi margini in tantissimi modi. Cashback, uh, buoni regalo, eccetera. eccetera. Ne ho parlato in modo approfondito su dropshipping chilometrizero.com. Quacci un'occhiata se ti interessa sviluppare il tuo business. Ma togliendo questo, eh, hai un'altra opzione? Puoi scegliere di comprarti uno stock, se sei una di quelle persone. Che dice, perché se io poi vado nei gruppi, vedo che tutti, tutti quanti hanno il prodotto vincente cioè, andate nei gruppi di dropshipping, ok? riconosciamo tutti quali sono non c'è bisogno di, di dire i nomi se voi andate lì dentro, ogni post vedete qualcuno che ha il prodotto vincente yeah. va bene allora se hai il prodotto vincente comprati uno stop mettilo in un magazzino fate un contratto di spedizione e faglielo spedire a loro ok? europeo o meglio, locale dove vendi, è un po' meglio. Questa è un'altra opzione che hai. Eh, invece la soluzione se tu proprio vuoi continuare a fare tu dalla della Cina, devi sapere che l'Europa sta introducendo lo ehm, o SS one stop shop. Che cos'è lo one stop shop? Il one stop shop è un um, un processo, un portale, non so bene come definirlo, dove puoi registrare la tua azienda o la tua persona, se sei libero professionista, ed è praticamente un numero un europeo eh, globale per la partita IVA, per l'IVA, per, per, per la VAT in Europa. Quindi se tu sei un'azienda che opera fuori Europa o che operi dentro Europa ma con altri Stati europei e devi pagare la VAT su quei prodotti, puoi registrarti al one-shop stop e avere un solo VAT return, un solo pagamento, non so i in italiano, ragazzi, un pagamento dell'IVA, un pagamento dell'IVA al governo, unico per tutti gli Stati europei. In questo modo, se tu per esempio operi con un one, one shop stop e hai un contratto con un agente cinese e lui è d'accordo, potete usare quel numero, l'OS sul patto. In modo che la dogana vede che l'IVA è stata già applicata a quel costo, il patto arriverà diritto al cliente. Questo è il metodo forse più facile per continuare a fare dropshipping dalla Cina. Ovviamente, quello che comporta è che devi trovare un ente di spedizione che mh, sia d'accordo su questa cosa. Eh, anche perché credo, non sono sicuro perché, ovviamente, ragazzi, come ogni novità poi ci sono cambiamenti e le cose sono. Mh, Diciamo molto confuse. Ma credo che dovrebbe registrarsi anche loro al lo one one shop, stop, da, one stop, shop dal loro dal, dalla Cina. Quindi, insomma, dovete trovare qualcuno che riesce a sistemare tutta questa situazione tramite questo portale e tramite questa cosa. Questo ovviamente causerà un aumento del prezzo. Mm? Okay. Ora, ora andiamo a capire un attimo tutta questa storia. Andrà a aumentarvi 22% sul prezzo in automatico Perché se voi dovete Quando voi registrate questo one shop stop One stop shop Ovviamente lì lo dovete pagare Significa che se voi spedite 100.000 euro di roba alla Cina In Europa dovete pagare Nel caso dell'Italia 22%, 22 euro. Quindi quel bellissimo margine Che c'era prima la Cina molto, diciamo Molto più ampio Se ne va a farsi benedire Quindi alla fine Ma alla fine ragazzi, non so quando sia più conveniente fare dropshipping dalla Cina, eh? Eh, perché il bello è che non potete nemmeno avere eh, il ritorno, cioè non potete nemmeno detrarre l'IVA che avete pagato, perché non state comprando da un negozio italiano, o non, state pagando da un, non state comprando da un fornitore locale in Europa, quindi l'IVA non ve la torna a nessuno, dovete solo applicarla, dovete pagarla e basta. E questo significa che dovete aumentare il 22% dei vostri clienti ma se aumentate il 22% dei vostri clienti in Europa i prezzi si allineano con quelli europei e i clienti non vi comprano più alla Cina mm? ma se non aumentate quel 22% dei clienti dovete pagarlo voi e non so quanto vi resta di margine quindi ragazzi, questo eh, pensatela come volete ma questo giochino della Cina si è rotto ovviamente non, è, non sto dicendo che mh, non si può continuare a farlo. Si può continuare a farlo, ma devi mettere in conto che guadagnerai molto di meno, avrai margini molto più bassi o comunque prezzi molto meno competitivi e soprattutto sarà molto più complicato perché, comunque, one, se vuoi fare il one, one stop shop, in ogni caso, hai bisogno di un professionista che ti segue del settore, un commercialista, un tax advisor che ti fa tutta questa situazione. Dovrai tenere i conti e dovrai versare questi soldi. Se no, eh, mandi la roba, le tende a cliente, il cliente si paga l'IVA, si paga la VAT. Ma non funziona perché un pacco ci sarà due mesi ad arrivare. Ragazzi. Ora, questo per dire che io ho sempre detto che il dropshipping della Cina non è un modello sostenibile è ovvio che comunque sarebbero arrivate regolamentazioni su tutta questa storia ma è anche ovvio che non è sostenibile ed è anche ovvio che dovete diversificare ci sta fare dropshipping dalla Cina eh, ma non potete basarlo come vostro unico business model come non potete basare nessun tipo di business come vostro unico business model perché arrivando ai cambiamenti succede qualcosa accade che restate fregati quindi è sempre meglio diversificare se volete avere dei suggerimenti professionali se volete Ehm, fare due cacchio avete comunque la vostra opinione scrivete nei commenti oppure contattatemi trovate email e contatto Instagram in descrizione ricordate di, di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti